Adesso intervisteremo il dottor Biffi. Buongiorno. Buongiorno. A allora, domare che ho deciso di sponsorizzare questo evento? Allora, il motivo della sponsorizzazione dell'evento è dal fatto di essere sempre più consci della necessità di portare una formazione culturale agli utilizzatori, perché noi come produttori riteniamo che non sia sufficiente dare la semplice vendita, ma bisogna cercare di creare nel cliente anche quell'interesse e quella formazione che solo eventi di questo genere possono generare. Per cui speriamo che questo sia il primo di una serie di eventi su cui partecipare, magari anche ampliandoli, inserendo, dando anche tutto quel know-how che noi come azienda abbiamo, perché la nostra azienda, oltre a produrre la rete di laboratorio, quindi anche le cappe chimiche. Ma anche altre strumentazioni che ben si collegano a tutti questi tipi di eventi. Okay. E quindi, finora, comunque sei stato soddisfatto dell'organizzazione, della location? Assolutamente sì, anzi, è andato oltre le aspettative, sinceramente. Complimenti a voi. Grazie. Ha avuto modo anche di entrare proprio nella sala e vedere il corso? Ho partecipato al corso, chiaramente purtroppo compatibilmente con i vari impegni, ah, del telefonino ah, in me è una brutta cosa perché ti fa essere intracciabile in qualsiasi momento, troppo. per cui ogni tanto devi interrompere, però la, devo dire che sono ampiamente soddisfatto. Che pensi del fatto che comunque la Tecno si impegna così tanto proprio per la formazione? Lo giudico un fattore molto positivo, perché noi siamo in un paese dove fino ad ora si è sempre basato, si è sempre guardato solamente il pezzo di carta, senza entrare poi nel merito di che cosa ci fosse veramente dietro al pezzo di carta. Questo è un male che ci trasciniamo a Tavico, che in Italia si trascina, quindi vedere una società, che al di là dell'aspetto pratico, di cercare ovviamente di fare il suo lavoro, ma cerca di creare, una, aumentare la sensibilità degli utilizzatori, e questo fa solo piacere. E speriamo che sia un primo passo e che l'Italia Italia mh, altre aziende possano seguire questo esempio, che sicuramente lo giudico positivo. Va bene, grazie.